Andiamo ora a installare l'applicazione Dropbox e a collegarla con un account. In Google Play selezioniamo Installa una volta trovata l'applicazione, poi accetta e scarica. L'applicazione sta per essere installata, la possiamo aprire. Ma non ho mai utilizzato Dropbox e andiamo a creare un account. Possi sta 2.000 Mettiamo ovviamente un indirizzo di posta elettronica valido e una password. Accettiamo ovviamente i termini e a questo punto si sta creando il mio suggerimento è quello di non caricare le foto e i video perché altrimenti si sovraccarica un po' di attività il tablet se per caso ci sbagliassimo comunque sarebbe sempre possibile eh, modificare le scelte che si fanno altrimenti le varie fotografie finirebbero in questa raccolta photos